ok fantastico va bene buonasera a tutti oggi sappiamo già cosa fare dobbiamo risolvere questo esercizio se qualcuno l'ha ha risolto gli cedo il posto volentieri no, no perché non avete risolto no perché non vi piace questo posto eh, allora io per accelerare un pochino le attività ho preparato ho messo su github se, pochi secondi fa, un progetto emergency che contiene tutto tranne la soluzione, cioè tranne la classe simulatore, eh, che ci aiuta diciamo così, a sviluppare un pochino più rapidamente eh, evitando di eh, spendere tempo nel codificare le parti banali. In realtà se guardate bene, ma non guardate, c'è un branch che si chiama soluzione, dove c'è proprio anche già una soluzione, ma mi piacerebbe costruirla insieme a voi piuttosto che andare a sbirciarla. Okay? L'ho messa lì come paracadute di salvezza, ma siamo, ci, ci fidiamo di essere in grado di risolverlo. Okay? Allora, mentre... Non guardatelo questo branch, non c'è. Possiamo prenderci questo progetto... importandolo da git emergesi.git o se lo volete clonare per poterci giocare prima anziché fare il clone del mio ovviamente potete farlo se siete onesti onesti fate il, il console del master se no va bene lo stesso lo ricostruiamo ok e quindi abbiamo questo progetto Fatemi chiudere tutto, Emergency che contiene diciamo così, lo scheletro di partenza, contiene una classe main che istanzia il simulatore e lo fa partire e contiene all'interno del model le classi di partenza, i bing con cui lavorare. Allora andiamo un attimo a, a ri, rinfrescare la memoria riprendendo che cosa deve fare questo simulatore. No? Questo simulatore, dicevamo, facendolo a breve perché ne abbiamo già abbiamo discusso un po' ieri, eh, deve simulare il flusso di pazienti all'interno di un pronto soccorso. Okay? Eh, pazienti che eh, svolgono un periodo normalmente di attesa in una sala d'attesa e questa attesa viene governata da un codice di severità, di gravità della loro patologia e questo codice di gravità viene assegnato al momento del triage, cioè al momento dell'arrivo istantaneo all'interno del pronto soccorso. Quindi arriva, mi viene assegnato un codice e vengo messo in attesa, in attesa perché? Perché ho un certo numero finito di studi NS che potrebbero essere tutti occupati, se ce ne fosse uno libero potrei entrare subito, ma se ce ne sono tutti occupati devo mettermi in attesa e verrò chiamato dentro lo studio solamente quando uno studio si libererà e io sarò il primo in fila. Okay? Quindi questo era eh, a grandi linee il comportamento del sistema. Abbiamo visto che ci sono questi quattro livelli di gravità, eh, bianco, giallo, rosso e nero, eh, e l'evoluzione diciamo della persona fa sì che eh, ci siano dei timeout che fanno sì che la persona per il semplice fatto di essere in attesa cambia la propria situazione, cioè se sono in attesa da troppo tempo ma sono un codice bianco mi stufo e vado a casa, se sono in attesa da troppo tempo e sono un codice giallo diventa un codice rosso e così via, il codice rosso diventa codice nero, quindi sono eventi diversi che, si, che possono succedere. Eh, vabbè, Poi abbiamo queste tabelline con dei dati di, relativi al, alla durata presunta di trattamento di, eh, di un paziente con codice bianco, con codice giallo, con codice rosso, eh, che è il tempo per cui quel paziente, quel tipo di paziente, tiene occupato uno degli studi, viceversa i, tam, i time out di cui parlavamo prima, dove te li ho scritti? Boh, non ho scritto nella sua parte. Quindi questa qua era, diciamo così, vista da alto livello un pochino la struttura che ci immaginiamo, no? per che questo paziente arriva, passa al triage, entra in una normalmente in lista d'attesa, poi riesce finalmente a uscire dalla lista d'attesa, viene svistato uno degli studi e poi va a casa, questo è. ma questo modello qui non è abbastanza dettagliato, non ci fa capire tutti i dettagli di ciò che possono succedere nei vari casi, allora per questo eh, avevo, ieri ci eravamo lasciati su questa figura, provato a pensare, a dettagliare no? che cosa succede al paziente. Allora questa rappresentazione, ciò che succede al paziente è un pezzo di quello che ieri abbiamo chiamato il modello del mondo, cioè se io fotografo il sistema, cosa vedo? Vedo dei pazienti in attesa, o dei pazienti ancora da guardare, cioè ancora in triage, dei pazienti in cura, cioè sono presso uno degli studi o dei pazienti che sono già usciti in un modo o nell'altro dallo studio, dal pronto soccorso. Quindi vedo una serie di pazienti e di ciascuno eh, so in che stato si trova, in che condizione si trova. Okay? Nel caso delle auto, nell'esercizio di ieri, era molto, molto più semplice, perché un'auto poteva essere solamente in deposito oppure fuori. Allora non abbiamo dovuto complicarci la vita, per sapere, poiché gli stati erano solamente due, basta contare quanti sono in deposito e per differenza trovo quali sono fuori, fine. Qua è più complicato, se so quanta gente c'è in lista d'attesa, non mi permette automaticamente di capire quanta gente è morta, no? devo, devo tenere traccia in dettaglio. Allora questo è un modo possibile quello di tracciare l'evoluzione dello stato del sistema, o meglio dello stato di un componente particolare del sistema che è il paziente. E allora cosa capita? Che capita che il paziente, ho usato la parola stato, stato è una parola che uso per indicare il presente, adesso com'è? ma qualunque paziente subisce in qualche modo o dobbiamo gestire rappresentare delle transizioni di stato adesso è appena arrivato, tra un attimo gli sarà assegnato il codice bianco cioè avrà terminato l'operazione di triage poi se ha il codice bianco è semplicemente in lista d'attesa poi qualcuno gli dirà guarda che c'è uno studio libero tocca a te c'è uno studio medico libero e quindi puoi andare quindi queste frecce indicano le possibili transizioni, modifiche, cambiamenti di stato che il paziente può avere. Ecco, i motivi delle frecce sono gli eventi, sono i tipi di eventi. Cos'è che può far cambiare stato? Noi siamo in una simulazione discreta, quindi lo stato è una variabile. La variabile cambia solamente in un certo istante, a causa di qualche evento che si è verificato. Allora, quali sono i tipi di eventi che si possono verificare? Sono quelli che fanno cambiare stato in vari modi diversi al mio utente. Allora io in questo grafico ho identificato tre tipi di eventi che fanno cambiare stato. Poi a seconda delle condizioni, cioè di qual è lo stato corrente, di quanto tempo è in attesa, eccetera, eccetera, eh, quel tipo di evento si comporta in modo diverso e qui dovremo poi andarlo a programmare. Però sicuramente c'è l'evento che ho chiamato triage, cioè tu esci dal triage e ti viene assegnato il codice. L'evento di ingresso non lo segno, perché in realtà non è un evento, è il fatto stesso che tu vieni viene creato come oggetto e inizi ad esistere. Poi da quando esisti, ok? quando è che cambierai stato? Quando finisco il triage e mi danno l'etichetta. Quindi queste tre frecce, 1, 2, 3, sono tre modi diversi di eseguire il triage. Cioè, un paziente nuovo, al, appena creo un paziente, gli devo schedulare, ho scoperto come si dice in italiano, pianificare, eh, un evento nel futuro. Cioè, guarda che tu tra 5 minuti ti verrà assegnato il codice. 5 minuti se non sbaglio, è la durata del triage. No? E questo codice può essere bianco, giallo o rosso. Il testo non ci dice nulla allora magari il simulatore simula stocasticamente un po' di codici bianchi, un po' di gialli, un po' di rossi. E questo è un tipo di evento. Poi c'è l'altro evento che qua ho chiamato free studio. L'evento free studio è l'evento in cui per qualche motivo un paziente, non per qualche motivo, un paziente eh, viene curato, viene dimesso il curato non è detto ma perlomeno viene dimesso dallo studio e quindi quello studio si libera uno degli studi, i 3, 4, 5 studi che ci sono si libera allora, se lo studio si libera avrò in realtà due cose che avvengono contemporaneamente una è che il paziente che era in trattamento viene mandato fuori e l'altra è che un altro paziente che era in lista d'attesa viene portato dentro quindi all'evento si libera lo studio, eh, ci sono due pazienti diversi i quali entrambi cambiano stato. Noi possiamo modellarlo così perché io per economia ho chiamato l'evento solo free studio. Eh, potremmo invece pensare a due eventi diversi, distinti, uno il paziente esce e l'altro paziente entra. Allora cosa vuol dire? Che quando lo studio si libera e il paziente esce, schedulo dopo un minuto o dopo zero minuti. Un altro evento, il paziente entra e a questo punto vado a gestire quale paziente entra. Quindi la, la finezza, la granularità degli eventi e degli stati un po' la decido anch'io, cioè non, non è predefinita, non è questa l'unica soluzione possibile. Ecco, e poi c'è il terzo tipo di evento che ho modellato qua, che è quello di time out. Quindi, diciamo, Free Studio eh, rende conto di queste tre frecce, da bianco a treating, da, da giallo a treating, da rosso a treating e da treating out. 3 più 1, frecce. Le eh, tre frecce rimanenti da waiting out, vado a casa, da, waiting, da giallo a rosso e da rosso a nero sono invece legate all'evento time out, cioè quel paziente è rimasto in attesa più di un certo tempo e quindi cambia stato pur non essendo chiamato all'interno dello studio. Quindi io, quando sono in lista d'attesa, posso cambiare stato per due motivi: o perché vengo chiamato, o perché scatta un certo tempo. Dopodiché, a seconda dello stato in cui ero, peggioro, vado a casa, o muoio. Sono tre possibilità. Ok, allora io, sulla base di questa figura e sulla base dello scheletro di simulatore che abbiamo visto insieme ieri, ho predisposto le classi semplici che sono essenzialmente una classe evento, una classe paziente e poi la classe simulatore all'interno della quale lavoreremo. Allora, la classe paziente rappresenta una parte, dicevamo, del modello del mondo. Non ci basta fare come la prima volta contare solo il numero di auto in deposito. Dobbiamo avere informazioni su ogni singolo paziente. Cioè, altri, anche molto più semplici rispetto a avere 27 variabili diverse che dicono quanti pazienti sono in lista d'attesa ma sono gialli, eh, quanti pazienti sono dentro studio 1, ci, ci incasiniamo. Abbiamo degli oggetti, usiamo degli oggetti e non delle, dei, dei mari di variabili intere. Quindi ho definito un oggetto paziente che contenesse il nome del paziente e poi delle informazioni che, permettessero di che mi permettessero di gestire la lista d'attesa. La lista d'attesa non è la coda degli eventi. No, capisci? Nella coda degli eventi, io quando succede qualcosa posso schedulare l'evento successivo, ma so già quando verrà l'evento successivo. E Quindi so già quando uscirò da quella coda in certo senso. E in lista d'attesa non lo so, io so che entro adesso, ma nel momento in cui entro in lista d'attesa, nella sala d'aspetto non so quando verrò chiamato, nessuno può saperlo, perché dipende anche da quali altre persone arriveranno nel frattempo. Quindi è una lista separata, da cui si entra quando esci dal triage e si esce quando qualcun altro uscirà da uno studio e tu sarai il primo in lista. Allora eh, il paziente ha le informazioni che permettono diciamo così alla gestione della lista d'attesa di sapere quando è ora di chiamare lui piuttosto che quell'altro. E quali sono le informazioni? Allora, devo sapere se il paziente in che, che gravità, quindi sicuramente chiamerò prima un paziente rosso di uno bianco, e a parità di gravità il tempo d'attesa, chi è arrivato prima. Tra tutti i codici rossi, chi è arrivato prima? Allora, oltre al nome... Nel paziente ho aggiunto queste due altre variabili, lo stato, e nello stato, l'ho rappresentato anche qui con un'enumerazione, che sia esattamente, sono, ho copiato gli stati del disegno, nuovo, eh, giall, eh, bianco, giallo, rosso, nero, in trattamento, cioè in cura e out. Sono esattamente questi, 3, 3, 6 e 1, 7, sono questi 7 stati qua. Quindi abbiamo detto che il paziente può essere in una di queste sette condizioni, programmaticamente cosa vuol dire? Vuol dire che lo, il paziente avrà una variabile di stato che può assumere uno di questi sette valori, né più né meno. E poi però mi interessa, ho aggiunto un attributo queue time potevo metterlo in una mappa da qualche altra parte, mi veniva comodo metterlo qua, che si ricorda solamente nel caso in cui il paziente sia in coda quando è entrato. l'istante di ingresso nella coda dopodiché questa classe non ha niente di interessante costruttore get set hash code basato sul nome name e i quasi basati sul nome e basta to string di dovere e cose varie niente di speciale ok? mi serve per distinguere un paziente dall'altro essenzialmente poi ho la classe evento, che è quella su cui girerà la coda degli eventi, quindi avrò il paziente che girerà nella lista d'attesa, o perlomeno in una fase del suo ciclo gira nella lista d'attesa, perché in altre fasi, magari in treating, e in out, allora non è nella lista d'attesa, è nella lista d'attesa solamente quando è in uno di quei tre stati ver centrali, giallo, verde e rosso, sì giallo, giallo, verde no, bianco, verde e rosso, bianco, giallo rosso, bravo. Um, evento. evento è quello che gestisce l'evoluzione del tempo, quindi quali tipi di eventi ci sono? Beh, dalla figurina abbiamo visto che le frecce di transizione di stato le abbiamo divise in tre categorie. Transizione di stato perché ho finito il triage, perché è passato un timeout o perché uno studio si è liberato. E quindi ho tre tipi di eventi, l'event type è uno di questi tre. L'evento che cos'ha? Beh, ha i due attributi fondamentali che sono l'istante di tempo in cui avviene l'evento e il tipo di evento. In più in questo caso aggiungo un altro attributo che è il paziente coinvolto. Ok? Eh, è uscito dal triage, chi? Quale paziente? Perché poi quando devo andare a rifescare devo ricordarmi chi era. Quindi ogni volta che aggiungo un evento alla lista d'attesa che corrisponde alla transizione di stato di un paziente, mi salvo anche di quale paziente stiamo parlando. Un riferimento all'oggetto paziente. Quindi le due liste la lista degli eventi in qualche modo ha anche le informazioni che vanno a pescare nell'elenco dei pazienti. Eh, al di là di questo, di nuovo questa classe non ha nulla da dire, non c'è niente tra getter e setter, queste cose qua. Ok? Quindi sono due oggetti semplici. Il lavoro lo fa il simulatore ovviamente. Allora, classe simulatore... L'ho progettata provando a seguire le istruzioni che ci siamo dati ieri. Allora abbiamo detto quali sono i parametri della simulazione? Allora vado a rileggere le slide e dico la simulazione dipende dal numero di studi medici. Okay? E poi c'è tutta una serie di parametrini che dicono quanto dura l'operazione di triage, 5 minuti, quanto dura eh, la cura, il trattamento di un paziente con codice bianco, 10 minuti e così via. E quanto sono i time out? Questa è la misura della pazienza o della velocità di aggravamento del paziente. Questi valori qui non c'erano nelle slide, me li sono inventati perché un numero dovevo metterlo per forza. No? E quindi ho detto, beh, la pazienza di un codice bianco è di 30 minuti, eh, un codice giallo può aspettare fino a 30 minuti, poi si aggrava e diventa un codice rosso, e un codice rosso può aspettare fino a 60 minuti prima di morire. Ehm, e questi sono i parametri dove questo è un vero parametro di dimensionamento del sistema, questi altri sono parametri di tuning su cui si può ovviamente giocare, che hanno un loro valore di default. Poi abbiamo detto il modello del mondo. Allora, questo sistema è fatto di due cose, medici e pazienti. Del medico non parliamo mai, lo diamo per scontato che nello studio medico ci sia il medico. Allo studio medico medici sappiamo quanti ce ne sono in tutto, dobbiamo tenere traccia di quanti sono occupati, in questo caso me la sono cavata tenendo conto una, di una variabile intera che dice quanti studi sono occupati, in un modello più complicato io potrei avere qua una lista di studi, eh, e quindi avere un oggetto studio per un, atti, per un millisecondo, sono anche stato tentato di farlo con l'oggetto, poi ho detto, ma non mi serve alla fine, quindi non lo faccio, un oggetto studio, quindi studio 1, studio 2, studio 3 in una lista e poi lo studio sa che il paziente ha dentro, ma poi non mi serviva, allora non l'ho fatto. Quindi cerchiamo di modellare il mondo ma senza complicarci la vita inutilmente. Quindi in questo caso l'unica cosa che mi serviva ai fini della simulazione è sapere quanti studi sono liberi e quanti sono occupati. Perché il paziente lo devo modellare e studio no? Ma perché gli studi sono indistinguibili tra di loro, non hanno nessuna caratteristica speciale ci fosse uno studio che è dedicato ai codici rossi e un altro invece che gestisce le cose meno gravi, allora sì che dovrei distinguerli, no? come è andata la posta, c'è lo sportello che fa le raccomandate, quello che fa i bollettini, allora non sono tutti uguali, non ti, non ti interessa sapere se ce n'è uno libero o no, deve essere libero proprio quello del tuo tipo, allora in quel caso dovrei modellare anche un oggetto studio, capire di che tipologie ci sono e, che, che, e quali pazienti possono andarci, in questo caso il testo non, non, non parlava di questo e quindi pensiamo che siano tutti equivalenti e quindi l'importante è, è sapere se ce n'è uno libero oppure no, quindi quanti degli NS studi sono attualmente occupati, mentre invece per quanto riguarda i pazienti mi interessa essenzialmente avere un'area in cui parcheggiare tutti i pazienti che sono in attesa, un'area in cui sia facile capire qual è il prossimo paziente che deve uscire. C'è cioè il numeretto che gli do, o qualcosa del genere. Allora, eh, anche qua, ragionandoci, mi sembrava che la coda prioritaria fosse la struttura dati adatta. Fosse la struttura dati adatta eh, a eh, gestire questa informazione. Perché ci metto dentro il paziente in qualunque momento e quando lo estraggo mi estrarrà sempre quello che ha la precedenza maggiore dove questa volta la precedenza è una combinazione di codice e tempo d'arrivo, quindi il confronto di questa, l'operazione di ordine in questa coda è un pochino più complicata del solito. Ok, questo rappresenta il nostro mondo, i pazienti e gli studi. Poi abbiamo le misure di interesse che sono i valori che vogliamo ricavare, questi erano scritti sulle slide, diceva vuoi sapere il numero di pazienti che hai dimesso, il numero di pazienti che se ne sono andati e, quelli, e quanti sono morti, e quindi sono queste tre variabili qua. E poi abbiamo la nostra cara coda degli eventi, che c'è sempre. Il costruttore, che cosa fa? Inizializza la coda degli eventi vuota, e inizializza la eh, sala d'attesa vuota, passandogli a questa cosa prioritaria un comparatore, una classe comparatore che ho progettato per gestire la priorità dei pazienti, no? questa, anziché dare l'ordinamento naturale, quindi avere il paziente che fosse comparable, e quindi avesse un metodo compareTo, che mi sembrava strano no? Perché da, da, da avere un quel, quel tipo di compare to sul paziente perché magari la classe paziente la potevo usare anche in altri contesti che non fosse la lista d'attesa da, allora ho pensato di creare una classe comparatore da usare solamente in questa priority list hm? sapete che per mettere in ordine gli oggetti o l'oggetto è implements comparable quindi esso stesso ha un metodo compare to oppure alla struttura dati passiamo un oggetto comparator che implementa l'interfaccia comparator e quindi in questo caso la cosa prioritaria userà il metodo di confronto compare del comparatore e non userà il metodo compare to dell'oggetto comparabile lo so che è uno di lingua ma l'hanno fatto così allora il metodo compare confronta due oggetti tipo paziente oggetto 1 oggetto 2 e allora, qui c'è un po' di ginnastica di if e cose del genere innanzitutto controllo Innanzitutto mi rendo conto che questo comparatore ha senso solamente se i pazienti sono entrambi in lista d'attesa. Cioè, dei sette stati in cui i pazienti possono essere, ha senso solamente se sono in uno di questi tre. Se mi chiedo ma viene prima un paziente in triti o un paziente black? Beh, non ha senso la domanda, no? Allora, quello che faccio io è controllare se il paziente sia l'1 che il 2 sono nello stato white oppure yellow oppure red altrimenti generano un'eccezione del tipo beh, illegal state illegal argument exception cioè non posso confrontarlo questo non tutti i pazienti li possono confrontare solo se sono in lista d'attesa e quindi hanno un codice colore associato dimmi che comunque scegliamo noi quando mettere i pazienti dentro nostra cosa sì comunque tendenzialmente noi mettiamo dentro i pazienti al momento in cui certo Infatti queste, lui dice, eh, i pazienti che sono nella coda di sicuro, dice lui, avranno uno di questi stati perché li abbiamo messi noi dentro quando li abbiamo segnato il triage. Certo, infatti questo serve per gestire dei bachi. Cioè se, ci siamo, se ci siamo sbagliati, abbiamo messo nella coda un paziente sbagliato oppure cerchiamo di estrarlo quando il codice è sbagliato, eh, qua genera l'eccezione, mi blocca il programma e vado a correggere l'errore. Le, le eccezioni sono eccezioni, cioè non devono capitare. Se noi le andiamo a catturare, è per andare a catturare un comportamento del programma che non è previsto. Okay? So che questo class compare non si deve chiamare con oggetti che non siano in lista, e gli oggetti che, siano, che sono in lista d'attesa devono avere uno di questi tre stati. A parole siamo tutti d'accordo, poi nel codice magari ci scappa qualcosa. Ok, allora se gli oggetti sono giusti, vado a gestire la priorità. Allora, io ciò che dico è che se lo Stato, cioè il codice di severità è lo stesso, di 1 e di 2, ciò che vale è il tempo d'arrivo. Conta chi è arrivato prima, perché avete lo stesso codice. Qualunque sia questo codice. Non sto facendo il minimo, non sto chiedendo chi è il primo, mi stanno dando due pazienti e mi stanno chiedendo, quindi, tra questi due, chi dovrebbe passare per primo? Poi magari c'è un altro che passa 6 ore prima, ma non mi interessa, non interessa il comparator. Poi, se invece non hanno lo stesso codice, colore, avranno colori diversi. Allora, avranno colori diversi, io ho qua, se vogliamo, vado ad un approccio abbastanza brutale. Se è uno, è rosso, allora deve passare lui. Perché? Se l'uno è rosso e so che il 2 è diverso dall'1 perché se fossero uguali sarei andato a finire sopra, allora il 2 è o giallo o bianco e allora deve passare l'1, passare l'1 che è il primo devo restituire un numero negativo, altrimenti vado a vedere il 2, se invece il 2 è rosso stesso ragionamento vuol dire che l'1 sarà o giallo o bianco e quindi deve passare il 2, restituisco un numero positivo, se no vuol dire che nessuno dei due è rosso e per esclusione uno è giallo e l'altro è bianco, perché i colori sono diversi perché se fossero uguali sarei andato là. Allora se è giallo il primo, di sicuro il secondo sarà bianco e passa il primo, se invece il primo è bianco, allora di sicuro giallo sarà il secondo e passa il secondo. E infatti questo else, anche qua non ci devo mai arrivare, mai. Okay? Quindi passato il mal di testa di sta roba, abbiamo un comparatore che ci permette di dire… Chi è il prossimo in fila? Sono, in teoria sono nove casi possibili, sono tre codici colore per ciascuno dei due pazienti, ma molte delle combinazioni sono comuni, no? soprattutto con questo qua, se uno uguale a due, ci siamo già tolti eh, tre casi in un botto solo. Ok, chiudiamo questa classe che ci fa la nausea. Adesso non rimane che, ma io l'ho dei metri vuoti, L'unico altro metodo che è implementato qua è il metodo run, tanto per ribadire che alla fine il metodo principale del simulatore fa sempre la stessa cosa. Uno alla volta estrae gli eventi dalla lista e a seconda del tipo di evento eh, lo elabora. Allora, visto che qua il lavoro da fare sarà più complicato, volevo evitare di avere un metodo troppo lungo, e allora ho chiamato tre sottometodi: elaboro l'evento di triage, elaboro l'evento di timeout e elaboro l'evento di studio libero. In tre metodi sotto, che sono tutti questi, tutti belli qua in ordine, vuoti, hm? che dobbiamo riempire. Così come dobbiamo riempire un metodo per caricare la lista. che aggiunge un nuovo paziente a un determinato istante di tempo. Quindi arriva il paziente tal dei tali ad un certo istante di tempo. Ok? Quindi questa è la nostra situazione di partenza. È tutto pronto, tranne ciò che conta. Ok. Un metodo dopo l'altro proviamo a implementarli. Il più facile, lo facciamo subito, arriva un nuovo paziente. Arriva un nuovo paziente, cosa devo fare? Beh, innanzitutto, se arriva nuovo, devo assegnargli lo stato new e devo prevedere che tra 5 minuti gli verrà assegnato un codice di colore perché avrà terminato il triage. Ok? Quindi, come prima cosa, gli assegno il codice di colore, set status di status.new. io non so l'oggetto patient il mio main come me l'ha creato ma di sicuro il mio main non si preoccupa dei miei status interni, io lo voglio, voglio essere sicuro che sia new quando entra lì e poi schedulo un evento per quando questo paziente uscirà dal triage quindi creo un evento E. Allora, la classe event richiede tre parametri come costruttore. Il paziente a cui si fa riferimento questo evento, il tempo a cui l'evento scatta e il tipo di evento, chiaramente. Allora, il paziente è il nostro paziente che abbiamo appena letto. L'istante di tempo quando è? Non è adesso. L'adesso è l'arrivo del paziente. Adesso più il tempo di triage. Quindi più la durata del triage. E in questo istante di tempo, cioè adesso più la durata del triage, cosa succede? Succede che, fatemelo dire con una parola non italiana, il paziente viene triagiato, cioè alla fine ha il suo codice. Quindi sarà un event type punto, di dei tre tipi di eventi, l'evento triage è quello che ci interessa. Questo evento, quindi questo paziente tra 5 minuti, o meglio 5 minuti dopo il tempo di ingresso, viene, eh, gli viene affidato un codice, scheduliamo l'evento, coda add di Oops, sono andato. Fatto. Qua. Okay. E questo pop, quando popolo la coda, lei si popola di persone che sono praticamente compariranno solamente quando il triage darà un responso. Allora, cominciamo a trattare tra i vari tipi di eventi. Quindi, quindi, finora abbiamo inserito nella coda solamente eventi tipo triage. Quindi, andiamo in ordine: andiamo a vedere il process triage event. Cosa, cosa dovremmo fare quando l'evento triage verrà estratto dalla coda? Il simulatore gira a un certo punto e dice: Ah, tizio, non accetto paziente. P, chiamiamolo P, non tizio. Come faccio a sapere chi è? Beh, c'è scritto nell'evento. Paziente P ha finito il triage. Quindi, cosa devo fare? Devo assegnare un codice. Con che criterio? Random? Random? Non abbiamo altre informazioni, mettiamolo a caso. Qui ci sarebbe un mondo da aprire, le statistiche. Ma a scopo di simulazione, prendiamolo uno a caso tra bianco, giallo e rosso. Poi, dopo che gli ho assegnato un codice, se c'è uno studio libero, uh, c'è uno studio libero, studio libero lo mando in cura, se no lo metto in lista attesa. Giusto? Certo? Allora, abbiamo questi tre blocchi da fare ogni volta che ho un un paziente che sia il triage. Allora, assegnare il codice random significa trovare un numero random tra 1 e 3 e a seconda del valore del numero settiamo la... Lo stato di quell'utente ha uno dei tre livelli di priorità. Noi sappiamo, dovremmo essere sicuri, volendolo potremo controllare, ma che adesso lo stato del paziente p.getStatus è new, perché è l'unico stato da cui si può generare l'evento ehm, triage. Adesso vogliamo impostare il nuovo stato, quindi se rand uguale 1, sto per scrivere codici di cui mi vergogno, eh. Uh, p.setStatus status, patch in status, punto white, else, <coughs> infanto uguale 2, yellow, else, se 3, re, red. fuori questo codice, però fa il suo lavoro. Adesso gli ho dato un codice. C'è uno studio libero? Beh, vediamo subito. Se c'è uno studio libero, come faccio a sapere se gli occupati sono minori dei numeri di studi disponibili? Allora lo mando in cura, altrimenti lo devo mettere in lista d'attesa. Mandarlo in cura cosa significa? Beh, significa innanzitutto dire che adesso sto occupando uno studio perché ci ho mandato una persona. Impostare lo stato di questa persona a treating e non più a red, white e yellow e impostare il tempo di uscita di quella persona. Che quella persona a questo punto, visto che l'ho mandata subito in studio, poi uscirà. Quindi, ehm, quanto sta lì dentro quella persona? Adesso allora, io devo sapere quanto sta lì dentro. Inizializziamo qualcosa e diciamo se p.getStatus uguale patientStatus.white allora duration sarà duration white per eh no bon. as if Status uguale a yellow. E la stessa cosa per il red. Queste cose qua già non mi piacciono tanto, non dovesse fare sempre tutte queste, questi if. Perché non mi piacciono tanto? Non funziona, no, funziona. Non è un problema di funzionalità. Il problema è che io comincio ad aver male, ad immaginare che uno domani dovrebbe dirmi mi venga a dire ma guarda che ne hai tenuto conto che i bambini al di sotto di 14 anni hanno un codice speciale e passano prima. Cosa che è così. No? L'ospedale li chiamano codice, codice azzurro, codice argento. E, e allora tu pensa in quanti posti vai a toccare, devi andare a toccare il codice se devi aggiungere un nuovo tipo di severità e in quanti posti ti dimenticherai di toccare. Mm? Allora, adesso stiamo cercando di risolverlo e quindi concentriamoci sulla risoluzione del problema. No, normalmente, operativamente cosa si fa? Si fa una risoluzione, vedo che dal punto di vista dell'algoritmo sia corretta e poi faccio operazioni di rifattorizzazione, cioè modifico qualche cosa localmente per renderlo migliore, per renderlo più, diciamo così, anche robusto rispetto a eventuali evoluzioni future. Mm? però non possiamo ottimizzare o pensare a tutto contemporaneamente. Adesso l'abbiamo impostato così, ci stiamo accorgendo che forse avere questi tre stati diversi non era l'idea proprio furba, era meglio avere uno stato lista d'attesa e poi un'altra variabile che mi dicesse il numero, quest'altra variabile la potevo mettere una mappa, potevo mettere un indice, potevo fare tante belle cose, ma non l'ho fatto, pazienza, magari lo facciamo in una versione successiva, adesso non possiamo bloccarci e ricominciare da capo, purtroppo operativamente a volte si deve anche procedere così. Allora, questo grosso codice mi serve per calcolare quando quel paziente uscirà uscirà da dove? dallo studio in cui l'ho mandato allora lo studio lo devo occupare ci devo mettere il paziente dentro dicendo che adesso caro paziente tu sei in trattamento non sei più un con codice X e aggiungo nella coda un nuovo evento in cui tu paziente eh, al tempo attuale più la durata che dipende dal codice che avevi uscirai. e quindi libererai lo studio. Noi siamo contenti che tu sia guarito, ma siamo ancora più contenti che hai liberato lo studio. Quindi lo chiamiamo così l'evento. Allora, trattare un paziente significa questo, tenere conto che lui adesso sta occupando uno studio in più, e ce ne è, abbiamo verificato prima che ce ne fossero di liberi, e prevedere l'orario di uscita, e in questo caso lo prevediamo in funzione del codice di gravità che aveva all'ingresso al triage e ricordarci a livello di stato cosa abbiamo fatto eh? dire al paziente che ha cambiato stato quindi in questo caso stiamo gestendo un evento triage e ne stiamo generando uno nuovo uscita dallo studio se no, lista d'attesa allora lo metto in lista d'attesa vuol dire che gli studi sono tutti occupati. Allora è più facile, il codice gli ho già dato di gravità, qua, semplicemente lo metto nella lista d'attesa e schedulo l'evento di timeout. A seconda del codice che avevi avrai un timeout diverso allo scattare del quale succederà qualcosa quindi anche qua dovrò in questo caso lo metto in lista d'attesa e schedulo l'azione di timeout allora l'azione di timeout facciamo, facciamo come abbiamo fatto qua facciamo copia e incolla un altro sintomo è il fatto che questo codice non è organizzato al meglio. Anziché duration lo chiamo timeout, così mi ricordo cos'è. Anziché duration white le chiamo white, mi sembra che si chiamasse. Eh, questa roba. White timeout, eccolo qua. Yellow timeout. Red timeout. roba grida, mettimi in una lista. Quindi mi predispongo il tempo entro il quale devo intervenire, non so invece qual è il tempo, se no lo farei già subito, entro il quale lui verrà potrà entrare nello studio, non lo so e quindi non posso farci nulla. L'unica cosa che posso fare è dire, ti metto in lista d'attesa, quindi entra nella waiting room, caro paziente, caro paziente P e lui ci sta entrando con lo stato di colore che gli abbiamo dato eh, no, devo anche fare il tempo di ingresso no, ricordate che il paziente aveva anche un campo che diceva che ora sei entrato in lista d'attesa allora prima di metterti in lista d'attesa Dico che sei entrato nel momento del triage, no? qui stiamo ancora elaborando l'evento triage, quindi e.getTime, triage.getTime, è il tuo tempo di ingresso nella, lista nella sala d'attesa e quindi ti metto nella lista qua. Sulla base del codice di colore che gli hai assegnato e sul, del tempo di ingresso, questa operazione di add ti infila nella posizione giusta nella coda. La posizione giusta sulla base delle persone che già ci sono. Poi le persone che successivamente arriveranno potranno posizionarti davanti a te o dietro di te a seconda del loro codice colore. Eh, errore da non fare è questo. Che stavo per fare. Cioè impostare il time dopo aver aggiunto l'oggetto nella, nella lista. Tu dici ma cosa cambia? perché alla fine è una proprietà di P, in generale non cambia niente, nello specifico questa proprietà time viene usata dal comparator per decidere in che ordine vanno messi gli elementi, allora ricordiamoci sempre che nelle code prioritarie la comparazione viene fatta al momento dell'aggiunta, dell'add, non del poll, non dell'estrazione. Quindi io quando aggiungo un elemento deve avere i valori del campo cam, o dei campi su cui fare confronto devono essere validi. Se li cambio dopo va tutto pallino, nel senso che lui lo inserisce, lo inserisce nella lista tenendo conto del valore che aveva prima, ma se poi lo cambio uno dei valori comparabili, cioè che vengono dati nel comparatore, dopo che l'elemento è stato aggiunto in una coda prioritaria, la coda prioritaria non se ne accorge, non può accorgersene. L'ho cambiato sotto il naso un valore. E quindi mi estrarrà poi l'oggetto nel momento sbagliato, nell'ordine sbagliato. Ricordiamocelo perché ne abbiamo bisogno anche dopo. Dimmi. Non, chiedere, non avremmo potuto mettere direttamente in lista d'attesa e poi cioè, mettere tutti, tutti quelli che passano dal triage in lista d'attesa e poi gestire in lista d'attesa il caso in cui avessimo uno studio libero per non fare anche quel contesto. Il che fatto prima sul, su questo sul file studio, no? io le metto in lista d'attesa e poi se diventerà il primo della lista d'attesa in... il problema, allora lui dice eh, perché abbiamo dovuto fare casino eh, semplicemente dal triage le mettiamo in lista d'attesa e se poi c'è uno studio libero lo studio pescherà da quella lista d'attesa ok, però non ho un evento immagina all'inizio della simulazione anche anch io pensavo così poi comincia a scrivere il codice e si dice all'inizio della simulazione cosa faccio? Oh, persone che vanno da triage in lista d'attesa e ci rimarranno per sempre, perché lo studio si libera, è un evento che avviene nel momento in cui una persona che era dentro studio esce e allora ne chiamo una nuova dentro, altrimenti come faccio a far partire il tutto? Gli studi sono vuoti? Avrei comunque un... Lo... Per, studio sarebbe zero. Occhio, per studio sarebbe zero, ma in... Au... Ma... L'evento free studio non c'è in lista. Non comandiamo lo Stato con gli eventi. Io avrò tre studi liberi, persone in lista d'attesa, ma nella lista d'attesa deve esserci un evento che dice adesso c'è uno studio libero, uno studio si è liberato, questo evento free studio significa che lo studio si è liberato, è un evento, non è uno Stato, e quindi può entrare una persona nuova. Io i primi se gli studi sono tre, i primi tre come li faccio a entrare? Tutti gli altri dal quarto in poi sì, non ho problemi, perché esce uno e entra un altro, e infatti dal quarto in poi andranno a finire tutti in lista d'attesa. però i primi tre devo riuscire a farli entrare a forza, quindi o genero a forza degli eventi free studio, ma non so quando metterli come tempo, perché a priori non so quando arriveranno i pazienti, però comunque un caso particolare lo devo gestire, poi lo si vede anche dal, poi quando avremo a la stampa della simulazione immagina di non farlo e poi vedremo come facciamo a mettere dentro allora questo qua dovrebbe, salvo errori, concludere le operazioni che dobbiamo fare a fine triage dopodiché andiamo a vedere il livello l'azione successiva cioè quando la persona quando si libera uno studio e quindi possiamo chiamare la prossima persona dalla lista d'attesa. No? Quindi nel caso in cui un utente eh, sia in lista d'attesa, ah no aspetta, non ho finito, devo ancora aggiungere il timeout. perché stavo contando gli eventi che genero a fronte di quelli che consumo eh, e non mi quadrava. Allora c'è ancora l'evento di timeout per chi è stato messo in lista d'attesa, quindi q.add new event di sempre la persona e sempre p quando scatta il timeout e.getTime più timeout che cosa fa il timeout? Vabbè, di che, evento, di che evento si tratta? eventite.timeout quindi dal triage, se c'è uno studio vuoto vai direttamente in studio e scheduliamo l'evento sei curato, sei dimesso. Se gli studi sono occupati vai in lista d'attesa e scheduliamo l'evento timeout. Okay? Quindi ogni volta che elaboro un evento di tipo triage genero un evento o di tipo timeout o di tipo dimissioni. Se generassi solo eventi tipo timeout, eh, prima o poi la gente muore o va a casa, ma nessuno andrebbe agli studi. Per fortuna qualcuno l'abbiamo inserito negli studi. Quindi i primi tre pazienti al mattino, alle 8 del mattino, entreranno in studio. E poi? e poi usciranno. E quando questi escono devo gestire il fatto che un paziente ha liberato lo studio... E quindi devo chiamare il prossimo paziente. Quindi in questo free studio, in questo evento, ho due pazienti che devo gestire, due oggetti paziente, Quello che esce e quello che entra nello studio. Allora, facciamo separatamente i due momenti. Perché è stato chiamato questo evento? Perché un paziente che in precedenza era stato inserito nello studio adesso ha esaurito la duration della sua cura del tempo per cui il medico deve dedicarci Allora, come prima cosa lui lo libero, lo mandiamolo a casa innanzitutto ne ho curato uno e questo è qualcosa pazienti curati più più lo mandiamo a casa Ah, prendiamolo come P così evitiamo di scriverlo 100 volte: patient P uguale e punto get patient. Il nostro caro P è out, giusto, e si è liberato uno studio. Dobbiamo generare altri eventi per lui? No. Quindi un paziente in uscita l'abbiamo sistemato, l'abbiamo messo out, in realtà ce ne dimentichiamo subito dopo, però lo contiamo, ne teniamo conto nelle statistiche e teniamo conto che lo studio è libero. Adesso devo chiamare il prossimo paziente, c'è scritto qua se c'è, chiamiamo il prossimo paziente da dove? dalla waiting room, dalla sala d'attesa che può avere o non avere pazienti nuovi quindi chi è il prossimo dalla sala d'attesa questa è la traduzione in java della frase chi è il prossimo in sala d'attesa se c'è qualcuno allora lo mando in studio questo paziente che ho chiamato Next che non è P, P è quello che usciva Next è un altro che fino, fino ad era in lista d'attesa in sala d'attesa e quindi vuol dire che questo studio che ho appena liberato, beh, lo rioccupo di nuovo, Però lo rioccupo solo se ci sono persone di vista attesa ovviamente. Dico che il nostro paziente è in stato treating, ma ah, qui cosa sto facendo? Sto riscrivendo le stesse cose che avevo già scritto sotto, eh? questa parte qua, cioè di quando lo mettevo nello studio, quindi posso, me lo concedete, copiarlo e poi correggerlo perché non si chiama più p ma si chiama next. non si chiama P ma si chiama Next quindi prima di cambiargli lo stato devo andare a leggere lo stato vecchio per definire la durata per cui lui rimarrà nello studio allora is next diverso quindi se c'è il prossimo paziente chiedo qual è il suo stato e determino la durata per cui rimarrà dentro poi a questo punto cambio lo stato e dico che adesso tu sei in cura e aggiungo un nuovo evento in cui next è appunto get time più duration free studio, ok, giusto. Hai visto che c'è un blocco di codice uguale, magari poi quando mettiamo un po' d'ordine al codice lo, lo mettiamo in un metodo a parte per evitare di fare coppia e incolla. Però logicamente ho fatto due operazioni separate, ho fatto uscire una persona e ho fatto entrare un'altra persona le operazioni che faccio quando entra una nuova persona sono le stesse sia che entri all'uscita di uno precedente sia che entri perché è il primo al mattino e lo studio è ancora vuoto è il primo al mattino oppure capita di presentarsi quando uno studio è vuoto Giusto? dove tutto è gestito da questa coda della lista d'attesa che mi dice qual è il prossimo paziente Poi, poi abbiamo finito in qualche modo se non ci fossero i timeout se il percorso fosse lineare triage, codice cura e uscita avremmo finito adesso dobbiamo ancora gestire invece gli altri eventi timeout quando li abbiamo generati questi eventi timeout quando abbiamo inserito c'è solo un punto in cui aggiungiamo i timeout che è qua qua sotto quando una persona va a finire in lista d'attesa. E allora vediamo cosa succede. Abbiamo un metodo da qualche parte, process timeout, qua. Quindi è scattato un timeout per un certo paziente. Eh beh, le cose che devo fare quando scattate il il thumbout sono radicalmente diverse a seconda del codice di colore che avevi a seconda del codice di colore che avevo quindi p.get no, status devo fare allora se eri bianco allora abbandona. Prec. Se eri giallo, allora diventa rosso. Se eri rosso, allora Nuori. Poi qua eh, Eclipse dice guarda che questa enumerazione get status ha tanti altri valori, tu ne hai aggiunti solo tre ma lei ne aveva sette, cosa devo fare negli altri casi? E lui mi dice: aggiungi tutti, perché negli altri casi deve succedere qualcosa, oppure no, aggiungiamo un caso di default che li comprenda tutti. Noi sappiamo che se capita un timeout è perché l'utente era in lista d'attesa e quindi aveva sicuramente uno di questi tre codici. Quindi, se ha un codice che non è uno di questi, c'è qualcosa che non va. Error, come la chiamavo con l'eccezione? Interno error, ecco. mi piace interno error. se per caso arrivo qua c'è qualcosa che non va interrompo il programma ho detto il vantaggio di usare le num anziché i numeri che il compilatore è in grado di capire se abbiamo considerato tutti i casi ok ma adesso consideriamoli caso bianco paziente abbandona abbandona vuol dire che devo Toglierlo dalla lista d'attesa, metterlo stato out e aggiornare il conteggio degli abbandoni. E non generano più nessun evento perché ormai lui è uscito dal sistema. Quindi aggiorniamo la statistica sugli abbandoni, aggiorniamo lo stato del paziente a ah, out e poi attenzione che questo paziente adesso è nella waiting room devo toglierlo quindi la waiting room l'ho tolto dalla coda degli eventi perché è scattato il time out ma lui era seduto lì si alza e se ne va allora lo devo togliere perché altrimenti prima o poi col poll lo estrarrò quel, quel cliente, quel paziente, ma ormai se n'è già andato. Quindi waiting room.remove dell'oggetto P. Questo remove è un'operazione pesante perché scandisce in modo lineare tutta la lista, in quella cosa prioritaria, fino a quando non trova quell'oggetto specifico e lo cancella. Però facciamo raramente, quindi. E direi che non abbiamo bisogno di fare altro, no? Dalla lista, dalla l'abbiamo tolto, dalla lista attesa l'abbiamo tolto, l'abbiamo contato e non rompere scatto, è andato a casa. Simile è il caso rosso, perché anche qua se ne esce da un'altra porta, ma sempre esce. Quindi in questo caso sono i pazienti morti che si incrementano. Uh, set status questa volta sarà black e anche qua lo rimuovo dalla lista d'attesa alla fine faccio la stessa cosa no? il caso diverso invece è il caso giallo in cui Devo cambiare codice. Ah, diventare rosso significa innanzitutto cambiare lo status e poi settare un nuovo timeout dei rossi. Perché, da Giallo diventa rosso, adesso che è rosso comincia a contare il tempo del timeout del rosso. Cambiare lo status di un oggetto che ha dentro una coda prioritaria che lavora sul valore di quello status non si può fare o meglio si fa, ma poi la coda prioritaria non si accorge che è cambiato lo status. Quindi devo toglierlo, cambiare lo status e rimetterlo, proprio perché la priorità viene calcolata solamente nel momento in cui faccio la add. Quindi, dalla waiting room, togliamo P, cambiamo lo stato, E facciamo diventare rosso e lo aggiungiamo di nuovo a P. Devo aggiornare anche il tempo d'arrivo? No, il tempo d'arrivo era quello in cui lui era entrato quando era giallo, poi ha aspettato mezz'ora, nel frattempo è diventato rosso, ma non è, che è come se fosse rientrato da, solamente adesso tra i rossi, no? è, è diventato nel gruppo dei rossi ma è già lì da mezz'ora fa quindi non vado a resettare il tempo d'arrivo, il tempo d'arrivo mi conta il tempo totale, è vero che l'ho tolto e l'ho rimesso, ma è sempre lui, altrimenti dovrei fare anche un set time per portare avanti l'orario d'arrivo, poveretto, già eh. è entrato giallo ma esce rosso. E quindi a, a, a questo punto vado a schedulare il time out successivo da, ro da paziente rosso, quindi q.add new.addnewevent di p al tempo e.gettime più a questo punto non faccio nessun if è quello rosso quindi red timeout virgola il tipo di evento eventtype.timeout punto, punto virgola E forse abbiamo fatto tutto. Dimmi. Non dovremmo anche cancellare il timeout a un certo punto? Cioè, devo Sì. Allora, lui sta dicendo una cosa giusta, che è cosa succede agli eventi timeout di persone che non sono più in, in lista d'attesa. vediamolo facendolo girare il programma, perché forse si capisce meglio, infatti dobbiamo ancora ritoccare qualcosa. Allora avevamo tre tipi di eventi, per ciascuno di tre tipi di eventi avevamo due o tre sottocasi e li abbiamo abbastanza gestiti uno per volta, in ogni caso noi abbiamo sempre l'obbligo di dire nel nostro ragionamento come cambia il modello. Quindi numero di istanze occupate, numero di stanze libere, pazienti, lo stato del paziente, l'ora d'ingresso eccetera, coda della lista d'attesa. Questo è il modello del mondo, come cambia e quali nuovi eventi futuri devo pianificare a seguito di ciò che ho fatto. Sono questi due lavori che devo fare ogni volta, in ogni sottocaso, in ogni casistica. Okay? Allora se io faccio partire questo programma, all'interno del quale avevo aggiunto 50 pazienti a caso... Allora, io avevo aggiunto nel simulator una print, dentro lo metodo run se non sbaglio, giusto per vedere cosa succedeva, eccola qua, che mi stampava gli eventi. E quindi mi dice, guarda, il primo evento, beh i primi eventi non saranno sempre di tipo triage, poi a un certo punto, eccolo qua, qua, a un certo tempo, eh, qui ciò che scrive è il nome del paziente. paziente, li ho chiamati paziente 6, paziente 7, paziente 8, fino a paziente 49, che era in uno stato new, a un certo punto l'evento triage me lo farà passare a un certo stato. E poi vediamo che a questo tempo, 1390, il paziente 1, che era in uno stato treating, libera lo studio, e quindi entrerà un altro. Paziente 2, libera lo studio. Paziente 0, che probabilmente aveva un codice più grave, quindi era entrato prima ma eh, uscirà dopo, libera lo studio. Qui vediamo solamente gli eventi, non, le, non abbiamo stampato niente quando aggiungevamo la coda, eccetera, eventualmente possiamo aggiungere ancora delle stampe per capire meglio. E poi capitano dei timeout, vediamo un white che fa timeout e quindi non sappiamo che andrà a casa, vediamo uno yellow che fa timeout e quindi diventerà rosso e così via. Ci sono dei free studio. Poi a un certo punto c'è un'eccezione che dice, stato paziente errato, paziente 4 out, nel gestire cosa? Un evento di tipo time out. Noi avevamo detto, ma l'evento time out deve capitare solamente quando l'utente, il paziente è in uno di questi tre stati. Come fa a capitare un evento timeout per un paziente che è nello stato out? Eh, può, perché io quando è entrato in lista d'attesa, ho, ho, ho generato il timeout. Poi lo studio era libero, lui è andato in treating, è stato curato, ma l'evento timeout era ancora lì, no? la spada di Damocle che, che aspettava di cadere. Ed è da caduta nel momento sbagliato. Ovviamente quando esco dalla lista d'attesa i timeout che avevo impostato non hanno più senso. Allora posso fare due cose. La più giusta è quando estraggo dalla lista d'attesa, quando è che estraggo dalla lista d'attesa? In diversi punti no? principalmente dentro il free studio event quando chiamo il prossimo, qua sì, forse solo qua Allora, lo estratto, lo mando in treating qui dovrei eliminare i timeout futuri dalla lista d'attesa dalla coda degli eventi che non è banale come fare un remove, perché io non so qual è l'evento associato al timeout di quell'utente, cioè devo andarmi a vedere uno per uno nella coda e trovare quello giusto e cancellarlo, questa sarebbe la cosa giusta da fare, per, essersi, per poterla fare in modo efficiente cosa dovrei fare? Dovrei avere dentro l'oggetto patient un riferimento all'event, quindi quando aggiungo un evento che dentro è dentro al riferimento al paziente, il paziente a sua volta avrà un riferimento all'evento. Così riesco a risalire facilmente, altrimenti devo farmi una scansione lineare della coda. Puoi trovare la cosa giusta da fare. Poi c'è la cosa veloce da fare, che è dire: sì, è vero. Eh, non deve succedere che capiti un timeout quando non sono in questi tre stati. Però, visto che non li cancelliamo, questi maledetti timeout, qualche volta capiteranno nello stato sbagliato. Se capita non è stato sbagliato, li ignoriamo. Quindi nel caso in cui il timeout capiti quando il paziente è out, oppure nel caso in cui capiti quando lui è in treating, timeout arrivato troppo tardi, non serve più. ignoriamolo, cioè non facciamo niente, che non è elegante come cancellarli, ma l'effetto netto è lo stesso, quindi questo dovrebbe essere risolto. Il problema di… Schedulare degli eventi futuri, che noi stiamo facendo delle ipotesi su un possibile svolgimento del futuro. Se poi il futuro va in modo diverso, devo capire se quell'ipotesi è ancora valida, e quindi la lascio in coda, oppure non è più valida e la devo rimuovere. Oppure semplicemente ho il modo per accorgermi che non è più valida e quando la vedo la butto via. Allora a questo punto riproviamoci. Direi che eccezioni non ne ha più date e con questi dati abbiamo fatto un disastro abbiamo trattato 12 persone 15 hanno abbandonato e 23 sono morti la somma dovrebbe fare 50, sì e riproviamo simulazioni diverse chiaramente questi dati sono ogni volta leggermente diversi perché l'elemento di randomicità ce l'abbiamo nell'assegnazione del codice però Insomma, ogni giorno ne ammazziamo quasi la metà. Il che vuol dire che, magari, sai, se spendessimo qualche soldo in più e avessimo quattro stanze anziché tre, ci va male lo stesso. Eh, ma se ne avessimo tante di più, allora voglio capire se c'è un Baco oppure è normale, allora metto molte più stanze, si, sì, ha un effetto, quindi a questo punto possiamo giocare con i tempi, con i time out, con le probabilità, tutto ciò che abbiamo, no? quindi l'impostazione del simulatore c'è e a questo punto possiamo cominciare a usarlo per avere delle risposte rispetto a questo modello. In questo caso il modello del mondo era basato su una coda prioritaria, che era separata rispetto alla coda degli eventi, in altri casi il modello del mondo potrà essere basato sui dati che ci sono in un database, su un grafo che avete creato, ma non ci dobbiamo spaventare, no? perché alla fine, come abbiamo visto, si ragiona un pezzo per volta. Cioè, in que, per questo evento, se l'evento è questo e se il paziente era in questo caso, cosa devo fare? E eh, allora lo sposto da una coda all'altra, gli cambio lo stato, cosettine. In cui lavoriamo, diciamo così, quasi per compartimenti stagni. In ogni sottocaso mi chiedo cosa devo fare e lo faccio. La parte più difficile di questo esercizio secondo me era questo disegno fatto questo e se si siamo fortunati di farlo giusto e questo non è proprio giusto giusto perché ci siamo pentiti tante volte di avere tre stati diversi per il waiting, ma se uno ha fatto questo e fatto giusto il resto è solo fatica, che non viene gratis ma eh, non è concettualmente difficile, quindi cerchiamo di concentrarci bene sullo stato, qual è stato e qual è evento e come evolvono, ok? Buona serata!